Salve e benvenuti alle previsioni del tempo per la giornata di martedì 14 luglio 2020, in cui si assisterà all'incontro di nuovi venti in incidenza al paese. È previsto che l'impatto dei venti tropicali sulla pressione orientale causi la separazione delle nubi muovendo tali masse verso nord ed il centro-sud della penisola, laddove, diversamente che sul blocco alpino, sia probabile la fuoriuscita delle nubi in assenza di ostacoli. Tuttavia il continuo incedere della pressione di sud-ovest potrebbe fornire nuova copertura in entrata al paese e persistente pivosità ad alta quota. Questi squilibri suggeriscono variabilità nella direzione dei venti, se poi imprevista proiezione discendente sul profilo della penisola, e conseguentemente l'aumento in ogni settore dell'attività marittima, con previsti temporali e tempeste sullo Ionio e dai piedi dell'Adriatico, temperature massime intendente diminuzione, così come le minime, ad eccezione del segmento campano-laziale e dei capiluogo a ridosso delle Alpi. Concludendo le previsioni di martedì, si augura buona giornata.